Questi sono... no ma non vale così però, arbitro, quelli sono passati contro mano comunque eh. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, e bentornati su Test Drive Unlimited 2. Siamo qui con il nostro Calogero Bottas da giovane, infatti se vedete già ancora tutti i capelli, con la Deltona che avevo portato un po' per campi per provarla e soprattutto per far funzionare il gioco, perché dovete sapere che con l'RTX questo gioco ha un po' dei problemi, l ho tribolato un pochettino per farlo funzionare. Ci siamo lasciati l'altra volta dopo che Tess praticamente ci ha iscritto eh, per forza alla Solar Crown eh, con il tizio dell'autoscuola che non mi ricordo come si chiama, che ci ha fatto prendere la patente e poi ci ha detto di andare a partecipare al campionato di C4 ho sbagliato strada! Sì sì ecco appunto, salve! Scusi volevo fare la manovra americana ma è venuta male c'è questa del navigatore satellitare che è veramente petulante ma in maniera eh, asfissiante, quindi raga dovremmo trovare il modo per zittarla, anzi. La sua destinazione. Mm, 3 km. Sì, sì, mo così romperà le palle ogni 500 metri. Se voi sapete come si può disattivare quella del navigatore satellitare, mi fate veramente un favore se me lo dite. One Eternity Later. Ok. Sì, ho capito! Zitta! Benvenuti ad Ibiza per questo primo campionato di Classic Arts Ah, è Miami Harris Preferisco avvertirvi subito di una cosa Dimenticate la suspense Non ci sono avversari alla mia altezza Ok, lei è quella simpatica, come al solito. Allora, qui si vincono sordi veri, raga, perché non c'è monolire in questo momento, ma si vincono 50.000 dollari. Attenzione, questo è un campionato dove uno studente assolutamente vince. Ok, allora, questo è il campionato. Si vincono 2.000 dollari a gara. Vedo che ci stanno uh, 6 prove. Partiamo da quelle più vicine, cioè dal centro di St. Anthony. Pronti? Via! Ok. La nostra delta non è molto riconoscibile. Sarebbe il caso di una riverniciata, eh. Uh! Questa è rimasta parcheggiata in mezzo Attenzione che subito va in testa il nostro calogero Non so se Cioè noi a livello di de difficoltà IA non l'abbiamo impostato Perché non c'era, L'abbiamo messo noi a livello esperto Non so vabbè Vediamo come va sta gara Arriviamo qui alla rotonda Non so se tocca rispettare eh, i sensi di marcia Portacci vostri Io rispettando il terzo di marcia Oh questi sono No ma non vale così però Arbitro Quelli sono passati contro mano comunque eh. Ma porco, ho preso il muretto Sta andando malissimo sta gara, devo essere sincero Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, sì, ma non vale perché questi non hanno rispettato il senso civico Ma che mi fate via ah, a fa, patente? Ma, sì, ma che me frega degli immobili adesso Qui il problema è che questi c'è Attenzione che però la nostra macchina va decisamente bene Quindi abbiamo Rinona Wider qui davanti eh, Che sarebbe Winona Rider dove sta curva Comunque il navigatore è fatto male, raga, perché? Sembra tutto molto più vicino di quanto è davvero. arriviamo al checkpoint in testa direi. ovviamente questo è un campionato proprio banale per iniziare, insomma. Se la fai in derapata, calogerone. Sì, comunque il fatto che mi hanno fregato lì, mo, col cazzo per rispetto ai segnali stradali. Le fanno via la patente e poi dopo devi fare come ti pare in pista. Vabbè, comunque questa abbiamo vinta, ti è, metteteci una pezza, pure che avete rubato a stronzi. Eh dai Andiamo a fa St. Anthony Sud, va? Forse è per il caso che leggevo le istruzioni, comunque Con tutti i vostri piloti preferiti Ma tutti chi? Ce sto solo io Mi. I fratelli Wilder, Stewart, ci sono proprio tutti, pronti? C'è nessuno, sto da solo! Vabbè allora, questa devo correre da solo, è facile Vabbè allora, questa devo correre da solo, è facile Posizione ottavo, non ci ho capito un cazzo, raga, questa non non fa. Allora, leggiamo le istruzioni, magari magari è meglio. No, non mi dà le istruzioni, che cosa devo fare? Vabbè, forse dovrò tenere semplicemente più tempo possibile eh, la macchina sopra sti 90 km h e fa tutti sti punti. Quindi potrò andare me pare, quella, quel blu non è che è la strada che devo seguire, forse sono le strade dove sono già passato. Dai, dai, non mi da penalità. Oddio, momenti fa, un frontale con quello, scusi, sto cercando di andare più di 90, c'è il semaforo rosso. Mondietto verde. Basta quando eh, il più possibile dritto, quindi praticamente. Io pensavo, quello era il tracciato, invece quando passi sul, su una strada diventa blu, per farti capire che ci sei già passato lì. Mancano 6 secondi, attenzione, 5, 4, 3... Ho fatto 2000 punti, o basteranno per vincere? Eh, dai, eh. Zona industriale. Okay, partiamo in pole position, attenzione, ha fatto un giro brutto, Calogero Bottas, già all'epoca del Deltone Ok, questa secondo me, è, so, le, le, le, le gare iniziali sono molto facili e fate, fai i soldi iniziali che ti servono poi per muoverti e continuare la storia, penso perché finora è stato tutto abbastanza agevole, a parte quella in cui non ho letto le istruzioni e discreto vantaggio se sapessi come se guarda dietro lo farei ma non voglio toccare tasti che faccio casino quindi ecco sto, sto semaforo se non lo ogni giro comunque li siamo già tirato giù eh? c'è sta il comune di Ibiza che ci sta cercando con le fatture no non poteva mai avesse saltato un checkpoint capisco come fanno S19 se so tre giri porca puttana Porca puttana, lo sapevo io che facevo cazzate! Lo sapevo io che facevo cazzate, ho mancato il checkpoint, ho mancato il checkpoint all'ultimo giro, ma sono un coglione, sono un coglione! No, no, all'ultimo giro, ma mancato, mancato il checkpoint! Sono proprio un coglione. Ah, la nostra macchina ne ha proprio di più, comunque. Attenzione che c'è sta winona qui e. Tattacchi, bella! Eh, ma che stanno scherzando? Ho fatto casino io, se no. Dai, se no sennò mancherebbe che sto campione C4 è campionato proprio esordienti se ne vinciamo tutte e non ci fanno andare avanti. Andiamo a fare tracciato delle fontanelle, va? Gara cronometro, non ho letto le istruzioni, però... gara cronometro... Facile, no? Tocca essere più veloci del cronometro Doveva piove? Ma... non mi sembra che non piove più, però... Siamo qui, arriva la svolta a sinistra, dai, senza far cazzate, bene così, dai, buono. Ancora pure qui, Altro botta di freno a mano, tiriamo giù il semaforo, ecco lo sapevo io parcheggiato in traiola, anche avevamo fatta la cazzata, ma perché faccio sempre le stronzate? Dai, dai, su su su... sbrigati... veloce, veloce. vado il parrucchiere, ma scusi io sono un pelato, non mi interessa il parrucchiere. Cioè sarà il campionato iniziale, fatto apposta per far e vince. Ho fatto i soldi, cioè non è che può essere tutto il gioco qua la IA, con questa intelligenza media. Forse ce l'avremmo fatta. Secondo, secondo, perché ho preso la penalità. Adesso c'è rimasta la gara Baia de Grazio, taglia per primo il traguardo, che è una gara normale questa, meno male. Partiti! E' è è partiti, ancora siamo partiti. Del Solar Crown! Buona fortuna a tutti e ci vediamo all'arrivo. Ok, combattiamo sempre contro gli stessi, cioè abbiamo altri sette avversari. A parte la tizia che ha quella macchina, quella verniciatura no. decisamente discutibile. Questa dovrebbe essere abbastanza facile in teoria, perché solo da guidare 4 Km, non ci stanno checkpoint. partiamo in pole position essendo primi in campionato se non famo casini, a parte la pioggia che scivolerà un po' a macchina se non c'è solo curve è più facile in effetti, si può fare sul rettilineo la gara arbitro eccola, arriva una curva a destra adesso, mi scivolerà tanto rallentiamo, non c'è senso prendere dei rischi Well, stanno passando dentro i bizza. Comunque abbiamo scoperto delle cose. C'era un'agenzia immobiliare e pure un parrucchiere. C'erano meno distacco di de prima. Eh. Devo dire che stavano più vicini stavolta. Bene così. Beh oh. E, beh oh. Oh, non stavo a guidare io quando ha preso il palazzo, eh? Ci manca l'ultima gara, che è questa qua su. Sarà il nuovo sfidante all'altezza di questa nuova prova cronometrata? È giunto il momento di provare il suo valore. Signora, guardi, comunque io penso che l'ho già vinto il campionato, ma io vorrei dire perché... Però penso proprio che l'ho già vinto. Comunque... Pioggia, prova cronometrata, dai. Ok, scivola una cifra, che giustamente è tutto un bagnato. Oh ho beccato penalità, porca puttana, ho beccato pure l'albero guardate, è eh? incredibile non riesco a perdere sta, sta roba cronometrata, mi sta da un'ora e un quarto di penalità non riesco a rientrare, c'è Stargard 3. no, scusi, eh, ma non vale così, però come rientro? no, questa direi che la dobbiamo rifare ormai questa era facile, l'avevo già vinta eccetera eccetera, mi sono rimasto chiuso fuori Ah, dicevamo, il deltone qui si trova a casa sua, ma la macchina scivola da morì, quindi conviene stare attenti quando si arriva alle curve per evitare di rimanere chiusi fuori. Beh, io, io vince lo sto campione C4, c'erano cioè me pare 50.000 dollari in palio. Dai che abbiamo recuperato, dobbiamo recuperare altri due secondi nell'ultimo checkpoint che dovrebbe essere in chilometro, se non fanno cacchiate la potremmo fare, tipo impennare con la delta, non è tra le cose migliori da fare. Se vede niente, ma guardate come piove, Comunque, oh, oh c'è un sonno, sta macchina, e eh? dai, eh! Stiamo a palla di fuoco, eh! Dai! Dai! Attenzione, taglia il traguardo calogero, primo, ottimo, bene. Abbiamo sbloccato il campionato C4 Elite. Perfetto, però tanto adesso dammi me a mezza piotta, convinto. E in pace! Non avete un briciolo di dignità! Eh, facevi la splendida prima, eh! ...la storia! E bravo Calogero che vince il suo primo campionato, passa di livello. Favamo oh, manovra, qui ci sta McDonald's. Ah no, questa è la, sempre la scuola di pilotaggio. E allora, adesso abbiamo 69.300 dollari, raga, che sono un botto dei soldi. Siccome l'altra volta abbiamo sbloccato un uh, concessionario, non so che concessionario era, non me lo ricordo, bisogna andarlo a rivedere. Nella prossima puntata potremmo, per esempio, andare a vedere se comprarci un'altra macchina. O oh, forse è il caso di fare qualche altra cosa, qualche altro campionato, tipo il campionato C4 Elite che abbiamo sbloccato? Voi che l'avete già giocato, lo sapete, scrivetemelo qua sotto nei commenti, ditemi che ne pensate, io spero che vi siete divertiti, a me sto gioco mi piace parecchio, devo dire che sto campionato era veramente eh, livello imbecille. Ho vinto tutte le prove e gli unici problemi mi sono creato da solo con la mia incapacità, ma chi se ne frega a me sono molto molto divertito. Fatemi sapere che ne pensate, scrivetelo qua sotto nei commenti, io spero che questa serie vi piaccia perché a me, portare avanti sto gioco, mi sta piacendo